Bonjour, bonjour a tutti le monde! Mi vedete? Mi sentite? Non ho messo nessun tipo di zoom, mi dispiace. Marini, tu che fai? Beh, la guardo prof <ride> capperi oh mio dio, ma sei già in linea? ma certo sono 5 minuti che io sono in linea proprio 5 minuti e visto che siamo già collegati facciamo le parole crociate finché ci aspettiamo Ok pronto Prontissimo Mi dica la prima Malattia Che colpisce L'albero di Natale Diabete Segni segni Certo che segno Certo Ora oh, il piatto preferito dai magazzinieri facile timballo località sciistica degli alc, alc, alc, alc, alc Cervino, piante che traforano le case, bucambille, ma adesso tutte andiamo, andiamo. Insalata che soffre di invecchiamento precoce. Foghetta. Vediamo se è questa località bella piena di asiatici, mmm. Oh, questa è difficile, Terracina Donne che chiacchierano sui tetti Ancora? Oh, pettegole E eh, però dovrebbe rispondere anche lei eh un pochino Ma io sono la prof Io sono qui per interrogare Mai E eh no però eh Adesso io pretendo un voto E eh, mi scusi eh Siamo qui da un'ora Avanti Benissimo Ora il mio 10, grazie Ma tu Hai risposto con delle domande Del ca del ca Del cavolo Due sono finiti tutti gli altri non vedo più nulla marini sparito accendete queste webcam, queste videocamere per favore voglio vedervi in faccia mi sembra di parlare con una lavatrice ma dove siete finiti?